benvenuti nel video dei sopravvalutati e come se sopravvalutati non faccio tantissimi di questi video dove boccio i prodotti però se acquisto delle cose che non mi piacciono e che vedo proprio che non è per un fatto mio ma che proprio non funzionano ve lo dico perché è meglio il primo prodotto che vi boccio assolutamente <coughs> aiuto è, sono anzi queste strisce depilatorie viso sopracciglia e zona labiale per pelle sensibili e peli corti della natura verde, e sono queste qui, e guardatele bene, queste qui. Allora, da eh, qualche parte ci deve essere, dunque, sono 20 strisce più 4 salviette post depilazione, ho segnato il prezzo, eh, 2,90 euro, queste le ho prese alla saponeria ma io le ho prese a 2 euro perché in promozione comunque prezzo di listino 2,90 euro per 20 strisce allora ricordiamoci strisce depilatorie viso ideale per pelli sensibili e peli corti incredibile ma intanto sono grandi quindi zona labiale ok ma per le sopracciglia Eh? mi sembrano un po' grosse Andiamo comunque a ritagliarle, va bene, io le ho usate per i baffetti, ma non credere, me ne sono rimaste. Proprio non mi piacciono, ma non tanto perché non funzionano, ne ho persa uno perché alla fine me ne sono rimaste cinque. Le ho provate e riprovate in vari momenti della giornata, in vari momenti del mese ed è anche con varie temperature l'ho abbandonata in estate poi l'ho riprovate ed è con il freddo ma proprio no perché? perché non strappano i peli strappano la pelle ma davvero e io non sono sensibile perché la ciaretta la faccio sempre ai baffetti queste strappano tantissimo la pelle ma proprio che mi restano tutte le, le bolle proprio le bolle che poi devo andare con una crema al cortisone no proprio no oltretutto mh, questo ve la volevo dire perché nuova formula con estratto di aloe vera e burro di karité bio io l'inci l'ho guardato io l'inci l'ho guardato l'aloe è agli ultimi posti allora io ho guardato completamente l'inci e fa schifo ma davvero schifo cioè l'ho guardato sul biodizionario del Bioinci e penso che abbia preso il minimo proprio perché non può essere bocciato quelle che io prendo alla Lidl o comunque da discount hanno un inci migliore che non è che guardiamo l'inci per i prodotti va bene per... però è una cosa che comunque va a contatto con la pelle e oltretutto che mi va a irritare la pelle perché la irrita se non è proprio questa schifezza è meglio quindi questa guardatela perché no proprio super bocciate Vorrei sapere per le sopracciglia, in questo caso sarei curioso di sapere. Ah, mi è venuto in mente oggi mi vengono in mente le cose così. Mi era stato consigliato, anche dato che strappano troppo, di mettere un filo di borotalco, ma un filo prima di metterla. in modo che non si attaccasse troppo alla pelle, lo stesso. Strappa lo stesso. Tantissimo. Il trucchetto è buono, però davvero sono troppo potenti. O sono poco potenti o sono troppo potenti. Questo per la zona viso sono troppo potenti. Andiamo avanti con un altro prodotto. Questo l'avevo preso da Sephora e si sì, finalmente l'ho finito. Vi parlo di questo dentifricio eh, mister Blanc Teeth Bamboo Charcoal Whitening Polish eh, Mint Flavor. Allora, questa confezione che non c'è scritta è tutta bella nera e non c'è scritta Ok, dovrebbe essere comunque un dentifricio sbiancante e, ah, era scritto sulla confezione ok un dentifricio sbiancante con ed è, è bambù al profumo di menta ok 25 ml perché era la mini taglia sto leggendo il prezzo 5 euro da Sephora se no c'è la confezione grande da 100 ml a 12 euro allora il profumo è di menta ed effettivamente quando andiamo a applicare un dentifricio classico sa di menta non ve l'ho fatto vedere è questo qui ok sa di menta quindi un dentifricio classico cosa di prima l'inci ho guardato l'inci ed è buono è davvero buono come inci almeno questo va bene allora dopo le prime applicazioni io ho seguito scrupolosamente le indicazioni c'è tanto di foglietto illustrativo con le indicazioni da usare due volte al giorno, tutti i giorni, costantemente bene, io l'ho usato costantemente, mattina e sera per 20 giorni poi è finita la confezione 20 giorni comunque di trattamento per un effetto sbiancante ci devono essere fin dalle prime applicazioni sentivo i denti più lisci più. con la lingua li sentivo più lisci dico che metti che fa un effetto esfoliante, non lo so, comunque sia è vero, li sentivo, stavo guardando il tempo, più lisci, però con il tempo, quindi con i 20 giorni, non ho visto nessun tipo di miglioramento, ma nessuno, anche temporaneo, ci sono dei dentifrici che fanno sbiancate temporaneo, che però non, è, non resiste ovviamente, non è un trattamento professionale, no. Neanche questo, né un trattamento, né uno sbiancante non di chissà che cosa, eh, ma di un tono o di un mezzo tono: altri dentifrici in commercio nei supermercati lo fanno, lui non lo fa quindi, a questo punto sono meglio i dentifrici da supermercato, la Z la Colgata ne fanno due che sono fantastici che funzionano e i risultati si vedono e costano anche meno. Sicuramente, quindi questo assolutamente no. Allora, ultimo prodotto questo periodo è questo è una mini taglia ma comunque sia eh, ho notato cosa fa allora questo è il balsamo ai 5 oli essenziali dell'Ossitan allora questo che avevo io l'avevo trovato nel calendario dell'avvento comunque era un 35 ml ve lo faccio comunque vedere comunque la prova del giorno questo qui i prezzi perché ce ne sono vari allora dunque sto leggendo dal foglio e basta riparatore 75 ml 7 euro 250 ml 18 euro 500 ml 26 euro allora scusatemi ma mi sono fatta un foglio perché leggere le indicazioni qui io non ce la farò mai e quindi me la sono scritta dice che olio essenziale di Yon Lang arancia dolce lavanda sesamo e angelica perché 5, 5 gli essenziali ok allora ho guardato l'inci è abbastanza buono anche se non è il massimo non è proprio eccellente ma è buono per un balsamo il profumo è buono cioè è, è fiorito no, fiorito floreale e quindi ci sta non posso dire che non sia un prodotto valido nel senso che è ha buon una buona qualità, ha gli oli essenziali, ma ha un effetto super super blando, cioè io ho i capelli così, ok scusate, eh, mossi, quando li vado a lavare sono mossi, cioè tendono a... Non, non si increspano, non si arricciano, sono mossi. Quindi quando li vado a lavare uso il balsamo sulle lunghezze e sulle punte perché voglio che siano un pochino più facili da pettinare, ammorbidire leggermente ma con lo shampoo non si seccano più di tanto. Questo non fa niente. Cioè, non ho... ho dovuto usare mezza confezione per un trattamento, perché riuscissi un attimo a non infilarci le mani dentro ma davvero no non fa niente il prezzo è alto e cos'altro dire blando blandissimo Ah, oltretutto ecco cosa dovevo dirvi perché me lo sono segnata che andando ad applicare tanto prodotto ovviamente i capelli si appesantiscono e si sporcano più velocemente quindi quello che non vogliamo è proprio quello che andiamo a creare quindi proprio non lo consiglio neanche per i lavaggi frequenti, perché comunque non ha senso usare tanto prodotto. È uno consumo, uno spreco, quindi proprio no. Leggendo online, me lo sono segnata, leggendo online ho visto che questo è un problema che hanno riscontrato davvero in tante persone con varie tipologie di capelli. Quindi forse è meglio che riformulano un attimo il prodotto, perché non lo vedo molto adatto. Allora, questi erano tutti i sopravvalutati del periodo, quando ne avrò altri per fare un video non troppo lungo perché so che i video lunghissimi non vi piacciono e le, quindi non è a cadenza mensile ma è quando ne ho un po' ve li mostro Ed, eh, se avete fatto qualcuno di questi prodotti fatemelo sapere se per caso avete riscontrato mm, non mi viene la parola non è sensazione se voi avete un'opinione diversa giriamoci intorno Fatemelo sapere, se vi sono stata utile mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Ma soprattutto vi ricordo di seguirmi anche su Instagram perché lì, link in descrizione, vi faccio vedere tante altre recensioni di prodotti, quelle first impression. E alla prossima, ciao!